Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come disegnare il viso. Vedremo questo video per capire come si fa a disegnare il viso con tutte le sue proporzioni. Lo facciamo insieme in questo video. Bene, partiamo facendo una linea di mezzo, tenete presente che bisognerà fare prima di tutto un cerchio per dare l'effetto, quindi fate un cerchio a mano cercando di fare i punti equivalenti, questa stessa distanza la portate da qui a qui, quindi fate così, così e tirate una riga voi sapete che io cerco sempre di disegnare a mano libera quindi disegnate a mano libera tanto questo schema sarà solo un riferimento poi voi lo andrete a cancellare allora adesso che cosa facciamo abbiamo questa impostazione dobbiamo trovare la linea degli occhi per trovare la linea degli occhi andiamo a fare un discorso di dividere per 3 e allora noi Tiriamo una riga qui, come vedete più o meno a occhio, mh? e questa distanza qui la dividiamo in tre. Quindi uno, due, tre. Quindi la metà del cerchio, questa metà qui del cerchio, la dividiamo in tre. E andiamo a individuare indicativamente la linea dove ci saranno gli occhi. A questo punto dobbiamo trovare la distanza degli occhi, lo facciamo più o meno a occhio. Questa distanza qui deve essere la stessa della grandezza degli occhi, quindi cominciamo a impostare gli occhi. Voi sapete che io faccio sempre dei video molto veloci, molto chiari, eh, per farvi capire la sostanza dopo tutti i particolari ve li andate a aggiungere dopo ok bene più o meno abbiamo individuato gli occhi mm? adesso bisogna trovare il naso il naso è qui più o meno come è qui il naso quindi la larghezza del naso è indicativamente così quindi se voi tirate una linea che parte dal punto dell'occhio e va giù, ottenete la larghezza del naso e poi avrete anche indicativamente la larghezza del mento, ok? Bene, adesso io qui ho il riferimento che ho fatto, ok? E ehm, a questo punto bisogna trovare, abbiamo detto che il naso più o meno è qui, adesso dovete trovare la larghezza della bocca la larghezza della bocca se noi abbiamo la pupilla qui e da dove comincia la pupilla quindi non a metà pupilla ma qui a lato della pupilla quindi tirate una linea leggera da tutte e due le parti così e più o meno avete la larghezza della bocca a questo punto Bisogna trovare dov'è il punto della bocca, quindi abbiamo trovato la larghezza e adesso dobbiamo trovare, allora in questo caso questa distanza qui la divido in 4, prima metà e poi in 4. Quindi qui invece avrò 1, 2, 3, 4. Ok? Dove c'era il cerchio. Questa parte sotto l'ho divisa in 4. Quindi qua per trovare gli occhi l'ho divisa in 3. Questa distanza qui l'ho divisa in 4. Ora più o meno qui ho un riferimento con la larghezza della bocca. Per fare la bocca bisogna partire sempre dalla linea interna e quindi la andiamo a impostare in un modo molto leggero perché se è da modificare si modifica adesso io ve la imposto così e abbiamo individuato la bocca quindi per ricapitolare dove siamo arrivati adesso Abbiamo fatto un cerchio, questa distanza qui del cerchio l'abbiamo riportata così, quindi da qui a metà del cerchio abbiamo riportato questa altezza. La metà del cerchio l'abbiamo divisa in tre parti per trovare dove era la linea degli occhi, mentre quest'altra parte l'abbiamo divisa in quattro parti per trovare dove era la bocca. Per trovare la larghezza della bocca e da dove incomincia la pupilla da dove incomincia la pupilla indicativamente c'è la larghezza della bocca poi dal tipo di viso che vorrete fare voi andate a fare le modifiche che vi servono perché dopo c'è anche l'espressione del viso allora andiamo avanti siamo riusciti a trovare occhi bocca e naso adesso bisogna costruire il resto del viso per fare questo Bisogna allora intanto la metà della pupilla, più o meno la metà della pupilla, tirate una riga così e andate ad unire dalla bocca all'angolo dell'occhio e indicativamente più o meno l'attaccatura del naso, poi ribadisco sempre dall'espressione che volete dare a questo viso, e troviamo la sopracciglia come, come sono le sopracciglia. Quindi metà pupilla mi serve per la sopracciglia. Invece, da dove incomincia la pupilla mi serve per le labbra. Quindi vado a impostare le sopracciglia che finiscono più o meno qui. Indicativamente qui. E eh, adesso devo costruire la forma del viso. Devo trovare l'attaccatura della fronte. Quindi la parte della fronte è qui. Questa parte superiore, quindi questa parte qui, e poi c'è quest'altra parte qui, e quest'altra parte qui, quindi A, B e C. Allora, questa qui l'ho divisa in tre parti, questa qui l'ho divisa in quattro, questa l'andrò a dividere in tre, quindi questa qui la divido in tre parti indicativamente perché per fare cosa quindi quindi 1 2 e 3 per fare che cosa per trovare aspettate che voglio che si veda per trovare dov'è l'attaccatura della fronte quindi quando voi avete capito questa base la potete disegnare tutte le volte che volete perché avete capito lo schema, quindi la A nella parte A lo dividete in tre, nella parte B lo dividete in tre e nella parte C in 4. Bene, adesso proseguiamo, vi siete fatti lo schema per impostare diciamo, la parte centrale del viso, ora facciamo la parte intorno al viso andiamo a cercare l'attaccatura dei capelli abbiamo diviso in tre e quindi qui troveremo l'attaccatura dei capelli quindi bisognerà dargli una forma che poi andremo a modificare in base al tipo di pettinatura però più o meno una forma di questo tipo allora poi troviamo la forma del viso il mento, dov'è il mento? Abbiamo diviso in quattro questa parte. Qui c'è il mento, qui c'è il mento che sarà più o meno largo come il naso come riferimento. Poi possiamo anche valutare di fare la metà, in questo caso io farò la metà di questo, perché come proporzione è uguale. Quindi divido a metà questo, questa parte qui la divido a metà e trovo il mento. Quindi faccio il viso. Qui ci saranno più o meno gli zigomi. E poi in base al tipo di viso che volete fare, lo potete fare più stretto, più largo. È molto importante capire che questo è uno schema di base che voi andate a modificare in base al viso che volete fare. Perché ogni viso ha una forma diversa. Quindi in questo caso io andrò a fare il mio viso, lo ricavo anche attraverso la forma dell'attaccatura dei capelli e vado a fare il mio viso ora andiamo a definirlo un pochettino di più con le sopracciglia sono tutti degli schemi molto semplici state tranquille che mh, quando cominciate a fare questi schemi Potete ripeterli all'infinito, una volta che capite la forma dell'occhio, potete farla come volete, la forma del naso. Quindi non c'è una forma precisa, perché ogni viso è, ha un'espressione diversa, la forma delle labbra. Andrete a fare tutto quello che volete, ma avete una base di riferimento. Qui ci sono gli zigomi. L'orecchio starà nell'altezza del naso, per cui l'orecchio è qui. Non lo fate troppo largo, però sta nell'altezza tra la metà dell'occhio e la fine del naso. Quindi qui, in, questi, in questo spazio, 2 3 qui, c'è l'orecchio. Come vedete, con questa costruzione il viso vi viene in automatico. Poi andiamo a costruire la forma, diciamo, della testa con i capelli. Anche qui cambierà in base al tipo di pettinatura che andate a fare. Io adesso farò una pettinatura molto semplice, divertente, perché il disegno deve anche essere divertente. E andiamo a fare questa pettinatura con l'attaccatura dei capelli. Come vedete posso rifare questo tipo di disegno tutte le volte che voglio e poi andiamo a dare agli occhi una forma costruiamo il viso man mano con la luce negli occhi i due pallini di luce negli occhi che la rendono più espressiva un po di femminilità con un po di ciglia il giusto e noi stiamo costruendo il nostro la nostra espressione il nostro viso il collo e quindi abbiamo costruito molto velocemente uno schema con un viso poi se vogliamo ci aggiungiamo anche gli orecchini voi sapete che io li adoro gli orecchini a me piacciono molto anelli e orecchini e quindi ci mettiamo gli orecchini allora qui ci facciamo l'attaccatura del naso come vedete abbiamo fatto una un viso molto velocemente la luce delle labbra e abbiamo fatto un viso velocemente se volete potete dare un po di chiaroscuro sopra per rendere lo sguardo più intenso questa base qui di viso serve anche per chi fa il make up quindi chi fa anche, oltre alla moda intesa come abbigliamento per il figurino, questo tipo di, di, di base può servire anche per fare il make up. Bene, come vedete questo tipo di schema può essere ripetuto all'infinito e voi potete avere la possibilità di fare diversi tipi di espressioni diversi tipi di forme di viso un po più stretto un po più largo con la forma del naso o degli occhi quindi l'espressione della bocca quindi potete fare eh, diverse va variazioni però mh, vi faccio vedere questi due disegni sono due disegni fatti con lo stesso schema e quindi qui ho fatto un disegno più semplice e qui ho fatto un disegno che fosse più più ricco di espressione quindi voi partite facendo questo e poi ci aggiungete eh, tutti i particolari che vi servono per renderlo più particolare nel senso più eh, umano quindi questo è uno schema molto semplice tenete presente un'altra cosa che eh, qui c'è il riferimento di quello che riguarda come impostare la parte centrale del viso quindi, cosa abbiamo fatto in questo disegno in questo disegno abbiamo tirato una linea di metà trovato il punto degli occhi l'attaccatura dell'occhio l'attaccatura dell'occhio portando giù la linea mi dà la larghezza del naso da dove parte la pupilla trovo la larghezza della bocca metà della pupilla trovo la parte in cui si inarca il, la, la sopracciglia tirando una riga dalla sopracciglia alla bocca ottengo questo triangolo che contiene la parte centrale del viso e intorno io andrò a costruire l'ovale la forma del viso quindi in questo video vi ho fatto vedere come fare eh, un viso in modo molto semplice con questo tipo di schema quindi sono partita da fare eh, un cerchio, questo cerchio ho tirato la linea di metà, adesso aspettate che metto un, un, un book sotto per, allora ok ho fatto un cerchio a mano libera, ho, tirato, ho trovato la metà di questo cerchio così, questa misura qui, questa misura qui l'ho riportata a metà del cerchio, quindi questa misura qui l'ho spostata qui quindi il, è come fossero mh, due cerchi ok poi ho cominciato a dividere questo rettangolo che mi sono venuta a creare nella prima parte nella prima parte di questo di questo rettangolo con dentro il cerchio nella parte A lo diviso in 3. Nella parte B lo diviso in 3. Nella parte C lo diviso in 4 e poi qui per trovare il punto del ment mento ancora diviso a metà. Più o meno lo schema semplificato al massimo è questo. Quindi Qui ho trovato il naso nella parte 3 nella parte b nella parte b ho trovato gli occhi nella parte b ho trovato gli occhi nella parte a la fronte con l'attaccatura dei capelli nella parte c ho trovato il, le labbra, la bocca e il mento. Ok? Quindi, nella, quindi il cerchio, la costruzione del rettangolo di base, la parte A la fronte, la parte B gli occhi e il naso, la parte C la bocca e il mento che poi sono questi poi per quanto riguarda la costruzione della parte centrale del viso riga centrale come al solito riga degli occhi la distanza questa distanza è la stessa degli occhi qui c'è la pupilla quindi ho utilizzato come riferimento questa la distanza tra i due occhi la distanza tra i due occhi e un occhio potrebbe essere un occhio come misura ok la distanza tra i due occhi mi dà la larghezza del naso e del mento quindi qua c'è il naso e qui c'è il mento la larghezza da dove partono gli occhi da dove parte la pupilla ottengo la larghezza della bocca. Ok? Da dove parte la pupilla? Dalla metà della pupilla, dalla metà della pupilla, ottengo dove si inarca la sopracciglia, Le sopracciglia, scusate. La larghezza dell'orecchio sarà questa distanza tra il naso e l'occhio. Tra il naso e l'occhio si crea l'orecchio la larghezza del mento più o meno sarà quella ottenuta con la larghezza del naso quindi dove finisce la sopracciglia più o meno andando a congiungere qui tiro una riga e ottengo più o meno dove finisce la sopr sopracciglia perché dico più o meno perché ogni viso è differente quindi quello che vi ho spiegato in questo video sono la base per costruire il viso, come ottenere i punti di riferimento della parte centrale del viso e avere questo risultato che può essere molto schematico all'inizio e poi successivamente reso più espressivo con tutti dei tratti che diventano molto personali nel senso che ogni viso ha una forma diversa però se voi tenete presente questo tipo di schema diviso in tre blocchi a b c e poi la costruzione della parte centrale del viso voi riuscite a rifare il viso molto semplicemente questo video serve per costruire il viso per il figurino ma anche per chi fa make up quindi se ti è piaciuto questo video metti un like iscriviti al canale pubblico contenuti tutte le settimane su come fare il figurino di moda molto veloce velocemente e, eh, sto facendo sto preparando un manuale per disegnare il figurino di moda quindi sto preparando un manuale per per riuscire a costruire questo percorso che faccio su youtube anche in cartaceo quindi se vi interessa l'argomento se la cosa vi piace fatemi sapere nei commenti se eh, vi fa piacere che faccia questo libro con le basi per disegnare il figurino Attendo i vostri commenti e fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, ci vediamo per il prossimo video. Ciao ciao da Patrizia Patò 74.